buongiorno a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani e oggi faremo la lettura angelica valida per 15 giorni quindi a partire dal 5 settembre al, uh, dal 5 settembre al 19 settembre 2022 utilizzeremo tre mazzi di carte e faremo una lettura dividendo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B, gruppo C. Quindi vi chiedo, eh, durante la eh, preghiera di protezione, di chiedere al vostro sacro cuore, ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo o i gruppi più giusti per voi e per il vostro massimo bene per ricevere risposta. Ok?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 Col gruppo A vediamo cosa, che carta esce, queste sono le carte dell'arcangelo Michele, ok? Eh, qua sono uscite due carte, questo è lo scopo della tua vita e questa situazione è già risolta, ok? Molto interessante, ora andiamo a vedere il gruppo B. Gruppo B, prendi un impegno. Gruppo C, nuovi inizi. Vediamo ora le carte delle fatte. queste carte sono stampate da My Life in Italia, anche le carte delle fatte, queste eh, sono guarigione con le fatte va bene? Vediamo il gruppo A, abbiamo la carta del gruppo A, migliora con la musica. Molto bello. Gruppo B, ridi Sì, sono dei, dei consigli per elevare le vibrazioni e le frequenze. Gruppo C lui sveglio del sé, ok? Quindi un messaggio un pochino più un invito a elevarsi, a innalzarsi, vediamo il gruppo A, le carte degli angeli, abbiamo dare e ricevere, ok, vediamo un po', gruppo B, abbi fiducia, ok, eh, questo è interessante, per il gruppo B, vediamo ora il gruppo C, qui cuore chakra del cuore ok iniziamo la nostra lettura angelica col gruppo a eh, sei nella direzione giusta se ti stavi domandando se sei in allineamento al tuo scopo divino, se il percorso che stai intraprendendo è allineato allo scopo divino, assolutamente la risposta è sì, è questo lo scopo divino della tua anima. Eh, se hai avuto dei problemi, hai avuto delle difficoltà, delle sfide, non ti devi preoccupare, questa situazione è già risolta, si deve solo manifestare nel piano della materia, ci vuole del tempo. Lineare va bene? È importante che ciò che già eh, è stato creato nei mondi sottili deve manifestarsi sul piano della materia. Se invitato, invitato ad ascoltare della buona musica, musica classica, musica angelica, musica che ti fa gioire, che ti fa ballare, che ti fa danzare, che ti fa muovere il corpo, hai bisogno di riconnetterti con l'anima e la musica può essere lo strumento giusto per te. Quindi quindi per piacere ascolta i consigli degli angeli è venuto anche il momento di riequilibrare il dare e il ricevere va bene può darsi che se troppo nel dare adesso dovresti un pochino aprirti al ricevere o viceversa hai ricevuto tanto fai qualche azione nel dare in maniera pura ed incondizionata aiutare un familiare un parente un amico fare qualcosa per la società fare qualcosa per il massimo bene supremo. Va bene? Quindi equilibra queste due energie. Ricordati che l'energia del dare è maschile e l'energia del ricevere è Femminile. Un altro modo di riequilibrare le energie è la frequenza del perdono. Perdonare il padre e la madre, gli ex fidanzati o l'ex fidanzato, le ex fidanzate o l'ex fidanzata. Questo lavoro sul perdono ti aiuterà a riequilibrare il dare e il ricevere. Può darsi che ci siano dei blocchi nel flusso del ricevere eh, o nel dare proprio dovuti alla mancanza di perdono, ascolta l'Arcangelo Michele e tutto andrà per il meglio, ok? bene iniziamo la lettura col gruppo b Abbiamo, devi prenderti un impegno con l'arcangelo michele è venuto il momento di uh, di metterti in contatto con lui di pregare di chiedere aiuto guida e assistenza di entrare in contatto con gli angeli di avere fiducia che loro vogliono il tuo massimo bene smettila di essere così serio così seria di prenderti sul serio Cerca di aprire il tuo cuore, di goderti la vita, di ridere. Magari guarda dei film comici, fai delle battute divertenti senza offendere nessuno. Naturalmente eh, usa il senso dell'umorismo. Hai bisogno di elevare le tue frequenze per riconnetterti col cuore con l'anima abbi fiducia che gli angeli ascoltano le tue preghiere solo un discorso di fede e di fiducia perché eh, le preghiere sono ascoltate semplicemente le tempistiche divine alle volte non corrispondono a quelle che sono le tempistiche umane ok bene Andiamo a leggere la lettura per il gruppo C, nuovi inizi, nuovi orizzonti, nuovi contratti di lavoro, nuove energie, nuove persone, nuova vita nuove opportunità nuove occasioni stanno arrivando nella tua vita ci sono dei nuovi inizi assolutamente in tutti gli aspetti della tua vita apriti a ricevere eh, sei portato sei portata ad elevare le tue vibrazioni e frequenze sei in una fase di risveglio del tuo vero sé in eh, una fase di riconnessione a quella che è la tua anima a quello che è il tuo scopo divino ascolta il tuo cuore perché devi Aprirlo per ricevere l'amore di Dio per ricevere l'amore degli angeli per ricevere quello che meriti perché te lo meriti anche sul piano della materia apri il tuo cuore non hai fatto niente di male perdona, perdonati e vedrai che ti sentirai in connessione col tuo vero sé ti sentirai in connessione con la tua anima superiore bene, anime meravigliose questa lettura per questi 15 giorni si è conclusa Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare delle letture angeliche, di facilitare la guarigione sulle altre persone con il riequilibrio energetico delle nuove frequenze di luce per portare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale o spirituale laddove è più, eh, laddove è più giusto per voi e per il vostro massimo Bene, mi occupo anche di facilitare il logo ceiling, una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola, che vi può aiutare a eliminare i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti e sabotanti, i traumi del passato, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno. Potere. parliamo ora di percorsi percorso di coaching per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce partirà esattamente fatemi vedere eh, partirà esattamente il, eh, tre, se, il 3 ottobre 2022 quindi sarà un percorso dal vivo ma su zoom quindi nove settimane dove eh, praticamente ti verrà insegnato tutto sulla guarigione per maggiori informazioni basta cliccare il link qui sotto va bene ci sono tutte le informazioni disponibili eh, veramente approfitta di questa occasione meravigliosa anche perché ci sono dei regali per te eh, che comprendono il pacchetto se deciderai di accedere a questo percorso di nove settimane dal vivo su zoom. Se invece sei una persona che ama eh, esperienziare la guarigione con le nuove frequenze di luce o, o addirittura vorresti, eh, desidereresti fare un percorso completo sia quello di guarigione che quello di connessione al sé superiore, volevo informarti che presto ci sarà un'esperienza dal vivo in presenza eh, e sarà un seminario di guarigione che si terrà a San Donato milanese in provincia di Milano a partire dal 20%. 29 di ottobre, 29 e 30 ottobre se desideri fare il seminario di due giorni, se desideri fare il seminario completo di quattro giorni sarà a partire dal 29 ottobre al primo novembre 2022, quindi per maggiori informazioni non esitate a contattarmi, ok? Io vi saluto, vi auguro due settimane meravigliose e ci sentiamo presto, un bacione, ciao!